siamo arrivate <ride> al centro commerciale sono ora per trovare già un posto veramente e dopo, e attenzione dopo. perché qua ti investo e dopo no? siamo andati allo stesso posto di prima abbiamo impiegato un'ora per trovare un parcheggio ma ce l'abbiamo fatta dai andiamo andiamo andiamo sì, a arriva. fare shopping sì, passo che... no. di qua di qua siamo di qua Fenta la macchina eh? Andiamo a comprare le scarpine? Eh? Cerchiamo un negozio, cerchiamo delle scarpine belle? Da ginnastica? Sì. Le vuoi anche non da ginnastica? Sì. Va bene. Tipo da? Eh? Tipo da? eh per uscire, un pochino più eleganti. ok. okay. riflessi nello specchio dai che ci stiamo spostando siamo in coda in attesa di entrare in un negozio per comprare le scarpe nella speranza di trovare il tuo numero perché hai questa mezza misura che non si trova poi andiamo a far merenda ok? io mi sono graffiata prima mi eh? sono graffiata prima? no ieri <ride> ah ti sei graffiata ah. belline, uh, che bel belle. colore allora Vanessa è un 32, potrebbe andarti bene Spetta. perché magari alla Nike vestono diversamente. Sì, infatti. Secondo me Spetta. siamo sulla buona strada. Ci <ride> potevamo venire prima. Ci eh, potevamo venire prima. Dai, Vai Vane, fai una bella passeggiata. Mamma. Vanno bene? Sì Sono contentissima Mamma Adesso Anastasia le troviamo a te sì, Ok? Sì, sì Sei sì, contenta? Sì, sì, sì È meglio non guardare il numero Infatti siamo andati a colpo sicuro senza guardare il numero Abbiamo trovato la scappa Questo è un altro modello, un altro colore Fammi vedere, è bello Anche queste Vediamo? Dai, dai. Che belle, bellissime Mi piacciono troppo queste Sì? Di più, di più delle altre? Sì Anche perché le altre. a me piacciono i colori così Doppi? Sì Bene Sei contenta? Sì Scarpa? Ti sei meritata tre scarpe oggi? Ma queste belle, anche fosforescente Mamma eh. Rosa, lilla e, e colorate E colorate sì, Tocca a te 15 paia di scarpe uh. oh, Abbiamo queste Sono quelle di Vanessa più Che piccole. belle, lilla Un po' lilla anche queste Guarda che belline Ti piacciono, Ani? Sì Proviamo a vedere se c'è il numero sì. Un 26 Vai sì. cucciola! Ora senti? Facciamo due passetti? Dai, di là, vai! Ah, qui si corre, non si cammina! Brava! Ora senti amore? Um, va bene! Va bene? Sì che va bene! Non ti hai cade? Visto? No, adesso le prendiamo anche tre cose Eh! Quelle di Vanessa! No, è anche, anche quella questa! No, ma adesso questo c'è no. solo un Ma il colore, intendo, mica il modello. Ciabatte. No, lei... no, ma sono scarpe ciabatte? Sì. Sì. Sì. sì. Sono belline, per andare in piscina. Io andavo. Andremo sì. in qua. Che meraviglia, come ti stanno bene con le calze nere. Mamma mia. Ma che sono ok. Come va, signorina? Bene. bene. Questa, paio questa. anche per Anastasia vai, vai, fate in giro. Stasia. terzo paio vai Ani bianche ok questa non mi va di sicuro eh? non mi va questa perché no quando vorrà non mi va ti cade il piede poi gli acquisti di oggi mmm quante scarpe direi no, che siamo a posto bene. per i prossimi no, no. sei mesi ancora freddo Vane sei scaldata? Adesso andiamo a bere qualcosa sì. e sì. mangiare qualcosina sì. Quante cose abbiamo comprato? Tutto che ci avete. Poi facciamo praticamente, poi facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato. Va bene? No, no, dai, Perché alcune cose non le abbiamo mostrate. Cosa sì. state facendo? Un, un gioco. 3 2 1 sui tombini. 3, 2, 1, 1. Ok, non andare mai sui tombini, per favore. Cerca di evitarli. Vanessa, per favore. Lo sai guarda, che non voglio. Lo sai che non voglio. Ah, è piccolino? Va bene, dai, andiamo a mangiare qualcosa perché io sto morendo di fame e di sete, non so voi. Guarda, guardate, Anissa lì. Vieni in spalle. Vieni in spalle. E lascia. <ride> Sì, bambini appena nati quando ti danno il dito non te lo so. Secondo stai. me cade. Vieni a sparare. Vieni a sparare. Vieni a sparare. Vieni a sparare. Vieni a sparare. Vieni a sparare. Vieni a sparare. ok, ok, sparare. a sparare. incontrato i nostri amici. Raffaele, ciao! Quanto tempo? E E Antonio, il fratello di Raffaele. Allora, adesso ordiniamo qualcosa da bere e da mangiare, ok? Insieme sì, ai nostri amici, sì. va bene? Eh? Ani, scegliamo la, da qualcosa da bere? Da mangiare? Sì. Sì. sì. sì tutto bene? Eh? No, sei sei non hai il tovagliolo, adesso te lo trovo io. Vabbè, non prima. E prendilo pure tu. E prendilo pure tu. è veloce, vieni. Vanessa, hai mangiato il dolce? Che dolce è? Un salanno e un cioccolato. Eh, è buono, fa vedere. Ani è buono? L'hai assaggiato? Lo, so. lo vuoi? Lo vuoi assaggiare? No? Ani, lo vuoi assaggiare? Tanto lo vuoi? Anno, lo vuoi? Anno, lo vuoi. Non lo vuole nessuno? No. Bambini? Prova. Ascoltatemi un secondo, adesso andiamo in un posto fantastico. Sì, che non so se piace più a me che a voi. Io lo so. Quello. In un sì, negozio. Ne so. Dimmi. Giocattoli. Che in un bello. negozio grandissimo di, di giocattoli, giocattoli. Yeah. lo sapevo ero più felice io di voi okay. wow guardate qui cosa c'è? Lui. Lui. Dani! Lui. la lavatrice lui. con il ferro vediamo qualcosa? non lo so vediamo cosa c'è non lo so, adesso vediamo, va bene? Ti piace Bing? Sì, guarda che sì, che bello che sì, che bello sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, orecchie. sì, sì, sì, sì, sì, orecchie Tutti i personaggi di Aomondo. So, Ma che forte! Sono mia madre. Sono Io lo so come farà mamma. Questa c'è. E qua. E questi? Tipo. Sono. Voglio comprare. Lei? Posso? Anzi, lei, posso? Chi è lei, Anna? No, una sirena? Eh, sì, la sirena. Ah sì, a sirena. Antonio, guarda lì! Oh, è impressionante! Cos'è che fai? Guarda che guarda che. Sì, siamo tornate questa giornata molto impegnativa vero? eh? domani ce andiamo domani andiamo a scuola perché è lunedì abbiamo comprato tantissime cosine vestitini non abbiamo comprato niente in quel negozio pieno di giocattoli ah, ma perché non c'erano dei bi giocattoli pensavo fosse più bello dai vero però abbiamo comprato Scarpe, vestitini... Scarpe, soprattutto scarpe, io ho tre paia <ride> Dai, eh, poi le faremo vedere eh, eh? Ma... E tu due Adesso finite di cenare che poi andiamo a fare la nanna non Ok? Eh? Abbiamo giocato, abbiamo incontrato gli amici, bevuto un aperitivo Ci siamo proprio divertiti, vero? E abbiamo lavato la macchina, è vero Il nostro video finisce qui <ride> una beve e l'altra mangia. Mm, mm, la <laughs> ma. mm. Sai perché è buona perché è il sugo di una sessione sì, sì, sì, di una calzocchia. Io sto secondo un gioco. Strano, non giochi mai giochi al mm. telefono. No Tio. mai. Va bene, dai. Va bene, ragazzi, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi no. al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video! E ragazzi, prima di leggere quel che noi salutiamo Se volete che vi salutiamo, scrivetelo nei commenti Allora, quindi, oggi salutiamo Marta, Asia, Cristina, Gaia, Greta e Rosa Ciao! Ciao! Con la bocca, io visto anche le mani pulitissime Giochiamo poi, poi lì con i nostri amici Ancora Raffaele e Antonio Ciao! Ciao.